Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalamu alaikum. Tra pochi giorni finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo per chiedere a Dio la consolazione dai cuori e la guarigione delle ferite. E giungo tra voi come pellegrino di pace, a ripetere voi siete tutti fratelli, sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità, animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme, anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno del padre Abramo, che riunisce in un'unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani. Cari fratelli e sorelle cristiani, che avete testimoniato la fede in Gesù in mezzo a prove durissime, attendo con trepidazione di vedervi, sono onorato di incontrare una Chiesa martire. Grazie per la vostra testimonianza. I tanti troppi martiri che avete conosciuto ci aiutino a perseverare nella forza umile dell'amore. Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte e di chiese profanate e nel cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate. Vorrei portarvi la carezza fezzosa di tutta la Chiesa che è vicina a voi e al martoriato Medio Oriente e vi incoraggia ad andare avanti. Alle terribili sofferenze che avete provato e che tanto mi addolorano, non permettiamo di prevalere. Non arrendiamoci davanti al dilagare del male. Le antiche sorgenti di sapienza delle vostre terre ci orientano altrove a far come Abramo che pur lasciando tutto non smarrì mai la speranza e, fidandosi da Dio, diede vita a una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Cari fratelli e sorelle, guardiamo le stelle. Lì è la nostra promessa. Cari fratelli e sorelle, ho tanto pensato a voi in questi anni, a voi che molto avete sofferto ma non vi siete abbattuti. A voi cristiani, musulmani, a voi popoli come il popolo giassida, i giassidi che hanno sofferto tanto tanto. Tutti fratelli, tutti Ora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino di speranza. Da voi a Ninive risuonò la profezia di Giona, che impedì la distruzione e portò una speranza nuova, la speranza di Dio. Lasciamoci contagiare da questa speranza, che incoraggia a ricostruire e a ricominciare. E in questi tempi duri di pandemia aiutiamoci a rafforzare la, la fraternità per edificare insieme un futuro di pace. Insieme, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa. Da voi millenni fa, Abramo incominciò il suo cammino. Oggi sta a noi continuarlo, con lo stesso spirito, percorrendo insieme le vie della pace. Per questo, su tutti voi invoco la pace e la benedizione dell'Altissimo. E a tutti voi vi chiedo di fare lo stesso di Abramo, camminare in speranza e mai lasciare di guardare le stelle. E a tutti chiedo, per favore, di accompagnarmi con la preghiera. Shukran.